Buonasera a tutti, mi siete mancati tantissimo, devo essere sincera. Oggi um, vorrei parlare di tutti i prodotti che ho finito, o sto per finire, o quello che compro, quello che non comprerò più, i prodotti bocciati, eh, quelli che mi sono piaciuti di più, quelli che non mi piacciono. Eh, praticamente parliamo di prodotti bocciati e quelli promossi intanto vorrei incominciare con un deodorante io di deodoranti li ho provati tantissimo allora, questo sta, sta già per finire questo qua un, questo è un deodorante per peli sensibili um, Ecos ecco questo non lo ricomprerò più, mm, anche perché um, sudo tanto questo prodotto qua, per me non va bene, ecco, non mi piace. Un altro deodorante che avevo comprato, questo qua, Natura Amica Deo Gel a te verde, l'ho comprato perché pensavo tipo un Lady's Stick, quello che usavo io. Invece, non è così. Guardate, qua i giorni che non lo uso, qua è diventato duro. Se il deodorante è buono, non dovrebbe diventare duro così. Cioè, anche questo lo boccio. Bocciato. Come deodorante, torno sempre su questo. C'è poco da fare. Ne ho provati tantissimi, però questo è il migliore che c'è. E quello trasparente, niente, mi sa che è viva. Infasi su quei deodoranti qua. Preferisco usare questo. Allora, un'altra cosa che volevo parlare è del contorno occhi: contorno occhi, questo qua ho finito sempre di Ecos crema contorno occhi anti caffè verde è buonissimo questo è veramente buono costa poco e è buono un altro contorno occhi che avevo comprato è questo qua adesso lo userò, userò questo qua, visto che l'ho comprato però non mi piace sicuramente non lo ricompro più questo torno a ricomprare questo qua questo l'ho comprato um, a Tiguetap. Ecco, un'altra cosa, parliamo delle creme. creme viso. Allora, crema viso. Allora, come crema viso, ce ne mostro pochissimo. Questa qua è di revitalift Lift di L'Oreal che usavo. Questo è crema giorno. Mm, sì però niente di, niente di che sì se non ho nient'altro nient userò quella lì un'altra cosa che avevo questa l'avevo comprato questa qua l'avevo comprato a Iperfame se ne ricordo bene a Venil crema notte ed è buona è costata anche poco questa crema qua crema notte anti-età buona e poi un altro giorno l'ho anche aperta eh? perché cercavo sostitui, per sostituire la crema la crema giorno cercavo una crema questa qua l'ho comprata eh, come si chiama scusatemi non mi ricordo EuroSpin questo l'ho comprato a EuroSpin costato poco costato neanche 4 euro oh, l'ho aperto come profumo non lo so, però mi assomiglia un po' a quei profumi di Somatoling Cosmetic. Qualcosina del genere. L'ho provata una volta e a me non mi dispiace, sinceramente. Non l'avevo mai provato, però è buona. Ecco, questa è la crema di effetto lifting. Vabbè, vari, cioè, questa qua sarebbe dai 30 ai 45 anni, dopo ci sono diverse, cioè, ci sono quelle anche dal 45 in su o quelle meno. Però secondo me anche questa è valida come crema, costa poco però è valida. Voi dovete sapere che io prima usavo sempre Bionic, e un boccetto costa 30 euro, cioè, 30 euro per rovinare con 4 euro, una bella differenza direi. Anche se non mi piace, posso buttare via e comprare un'altra, ecco, con quei soldi lì. E poi parliamo delle creme, creme corpo. Crema corpo, che ho comprato anche questa. Avena, Biolis Nature, però la boccio. La boccio perché mh, quando te la metti adesso non so se riesco a farvelo vedere non, non assorbe bene intanto cioè devo sfregare vabbè adesso qua a far vedere così sì però mm, non assorbe bene e poi non, mm, non ti lascio la pelle liscia ehm, No, mh, vabbè che anche c'è scritto certificante azione linitiva, forse anche per quello però non la userò per quest'estate se mai però adesso non, non mi piace la boccia bocciata allora la crema che ho comprato da un'aeroporostria vicino a casa si chiama l'erbolario e le rose rosa purpurea E buona allora questa qua l'ho comprata i primi di gennaio i primi di gennaio secondo me questa crema qua. ve l'ho fatto anche vedere e quando ho comprato questa crema qua, avevo fretta, ho scelto questa perché non sono stata lì a usare tutte le creme e tutto quanto. E la, la signora dell'arboristeria er mi ha dato tutti questi qua, tutte queste qua creme da provare praticamente, le ho provate tutte. Sono tutte buone tutte tutte buone però aspetta non mi ricordo qual era però la rosa non, non la ricompro come profumazione perché non mm. Non mi piace, mi è piaciuta un'altra crema di queste qua, adesso dico qual è. Secondo me era questa. E questa. Quella che mi è piaciuta di più come profumazione è ortensia. Eh, sono tutte buone, perché quando te la metti, la senti anche se non ti metti profumo, senti proprio l'odore di pulito. Queste qua, ti, sono tutte creme molto molto buone, veramente. Ti lascia un odore di pulito e poi sono molto buone anche. Sì. Però come se ricompro la crema, praticamente la prenderò a, questo, a questa profumazione qua. Ecco, tutto lì. E poi, le creme per le mani. Questa qua, la crema. Aspetta, che la metto un po' più a posto. Crema nutriente di Bionip. Docciata. Questa è di notrogena. Ni. Mm. È un ni perché non è, non, è, non è nutriente più che altro si idratta la sente sul sci... no nì, però più no che, che un sì ecco anche questo Balsamo finito ne ho provati tanti anche i Balsami però questo balsamo qua. Anche questo, no. Questo è come deodorante, no? Prova 10.000 cose, poi alla fine, sempre attorno su, su quello che mi è piaciuto di più. E quello che mi è piaciuto di più è questo qua. C'è poco da fare. Questo è migliore. Alma Professional si chiama questo è ristrutturante ed è buono torno sempre su questo qua L ho provato 10.000 ma migliore è quello lì un'altra cosa che volevo parlarvi anche questo shampoo qua sempre della stessa linea di, di Alma però questo qua vedete che è anche blu l'ho lasciato a posto così vedete com'è lo shampoo, adesso è un shampoo anti giallo, praticamente. Adesso ormai ho una ricrescita, che dovrei farmi le mesh, però adesso prima di farmi le mesh, lavo i capelli con questo prodotto qua. Perché ti lascia un po' più platino il capello, color platino e non giallo. E così mi si mescolano anche quei capelli bianchi che ho qua e con i capelli biondi che ho qua. cioè praticamente non, non si vedono il capello, il capello, i capelli bianchi. ecco Ormai adesso anche il vive li fa questi shampoo qua. Il vive è blu, un bacio blu secondo me. Cioè se avete anche un capello bianco, questo shampoo qua. Mm, ti tira via quel giallo brutto ecco qualcuno sta bene anche con, cape con capelli bianchi ecco va lavato con uno shampoo così ogni tanto ecco non spesso ultima cosa che ho lasciato per ultimo sono ultimo. sono tutti i profumi tutti i miei profumi che ho adesso allora questo finito questo cucciflora era buono sì. se non devi dire su. Sì. lo ricomprerei lo ricomprerei, però oggi ho trovato. Secondo me, ho trovato il mio profumo preferito e secondo me lo ricomprerò solo quello. <ride> Adesso vi spiego come mai. Però è buono. Questo è buono. Questo è buono anche questo. Però. Mm, però mm, mm, non è il mio profumo. Ecco. Non è buono, però non è il mio profumo. Ecco come questo, è buono, cioè come questo o questo mi chiedono tutti ma che profumo hai perché è buono buono però non lo sento mio, questi prof... sono buoni però non li sento miei, ecco anche questo, anche i miei colleghi mi chiedono ma che profumo è, è che buono però anche questo, ah non vi ho detto come si chiama, questo è di Lancome l'ultimo profumo che hanno fatto e questo è quello di Versace che ve l'ho già fatto vedere che mi è stato con, regalato per il mio compleanno. È buono anche questo, eh, però non è il mio profumo. Poi ho anche questo, di Trusardi. Questo è già un po' più freschino, un po' più... Però è buono, però non è il mio profumo. Questo è quello di Valentino. È buono. Cioè, questi sono tutti buoni profumi, eh. Però non, non sono miei. Cioè, ce l'ho, li userò, però non sono miei. L'unico profumo che boccio veramente... è questo qua. Che non, non riesco a finirlo. Cioè, non... Mi dà nausea quel profumo qua. Cioè, non... No. Questo di... I Sai Miyaki è un profumo giapponese secondo me, però non mi piace. Ecco, questo è l'unico profumo che boccio veramente, Cioè, costa una pazzia però è... a me non piace. Ecco oggi ho fatto una bella scoperta invece. Ho comprato il profumo e secondo me è il mio profumo. Ce l'ho già spruzzato qua. Ho comprato ed è buonissimo. C'è cioè, una cosa veramente. Ecco, perché dico che quelli sono buoni, però non è il mio profumo. Questo è un profumo di Hermes. la pronuncia perché io francese non ho studiato le Giardin de monsoli anche come i profumi mm adesso vi faccio vedere queste perché ce l'ho queste qua però ne ho avute delle altre però come questo non c'ha ho trovato il mio profumo ragazze questo è il mio preferito è buonissimo è un profumo delicato sa di pulito è un pochettino dolce però è veramente una cosa non riesco neanche a spiegarlo troppo felice oggi perché ho trovato il mio profumo preferito e niente Oggi il mio video finisce qui, spero che vi è piaciuto. E niente, ci vediamo la prossima volta. Mando un bacio e ciao ciao.